Utilizzi una cappa chimica o un armadio di sicurezza? Allora non puoi assolutamente perderti il prossimo corso proprio sul rischio eh, legato alle cappe chimiche o agli armadi di sicurezza in un laboratorio questo è un corso di 4 ore che si terrà a Roma presso l'hotel Capannelle dove teniamo in genere i nostri corsi ed è un corso che se sei un tecnico di laboratorio piuttosto che un responsabile del laboratorio o anche un RSPP o ASPP perché no è un corso sicuramente interessantissimo e validissimo che ti permetterà di approfondire e scendere un pochino più nel dettaglio su quelli che sono alcuni aspetti che eh, gli operatori e i responsabili in generale dovrebbero conoscere verranno toccate tematiche come il comprendere la differenza tra una K chimica di un tipo ad esempio ducted o una K chimica a ricircolo ductless e eh, tante altre eh, informazioni che verranno date sicuramente di utilizzo sia per la realizzazione e la creazione di quelle che possono essere eh, documentazione eh, per la sicurezza del, del proprio personale, dei propri collaboratori, eh, se si è invece un tecnico e quindi l'utilizzatore della K, eh, cosa evitare, come evitarlo, co cosa fare. La cosa più interessante è sicuramente avere un contatto dal vivo e rispondere a quelle che possono essere delle potenziali domande dei, dei dubbi, dei forti dubbi che spesso e volentieri emergono in, questa, in questi corsi e eh, che voi che siete sul campo e che avete la grandissima esperienza e la possibilità di eh, lavorarci tutti i giorni 8 ore al giorno eh, potete ovviamente trasportare e portare in aula questa, queste domande sono fondamentali quindi eh, se eh, sei interessato a iscriverti al corso fallo immediatamente perché il corso eh, andrà subito a saturazione, come al solito i posti sono limita limitatissimi e quindi la data è molto vicina, è il 6 aprile quindi eh, ti invito assolutamente a farlo. Dall'altra parte eh, quando ti iscriverai e se ti iscriverai eh, pensa già a delle domande o dei dubbi che ti possono venire su quelle che sono la quotidianità, su quelle che sono le lavorazioni quotidiane che tu hai, eh, perché spesso e volentieri si va molto di fretta, si va molto di corsa, si va velocemente, si fanno le cose sempre di fretta perché il tempo è sempre pochissimo, si se bisogna correre la mattina, portare i figli a scuola, il lavoro, la moglie, il marito eh, e tutte le problematiche del caso fino ad arrivare al lavoro che poi ci sono altre problematiche lo stress legato a quelle che sono le, le lavorazioni eh, e te, eh, le tempistiche da, da mantenere Quindi, fai un 5 secondi 10 secondi mettiti su un foglio e scrivi quelle che sono le perplessità questo è il mio consiglio scrivi quelle che sono per te delle domande al quale nessuno ha mai risposto o probabilmente che non ti sei neanche mai posto se invece ne hai e ne sono dei ricorrenti falle assolutamente e riportale sicuramente in aula perché vivere e lavorare con lo stress è qualcosa che non è piacevole quindi se hai delle domande su quella che può essere la K idonea, stai lavorando con la K idonea perché con le tue sono di un certo tipo e quindi sta lavorando con la cappe oppure no è una domanda sicuramente molto valida, molto inerente o qualsiasi altra domanda ti viene in mente recentemente avevamo fatto noi un'indagine un ed era emerso proprio che gli operatori di cappe circa il 68% aveva paura di eh, inalare o comunque di contaminarsi eh, di inalare sostanze tossiche, sostanze pericolose per se stesso quindi Uh, immagino che lavorare con questo stress uh, quotidiano non sia il massimo ci abbiamo messo un po' siamo dovuti andare un pochino più a fondo per comprendere questa questa problematica perché inizialmente tutti, se, siccome siamo abituati a non fermarci, a non farci troppe domande e quando ci vengono fatte all'esterno a volte sono anche superficiali, eh, non è emerso subito. Nel parlare con gli operatori, far passare un pochino, eh, un pochino di tempo, nel, nello scendere un pochino più nel dettaglio, invece è emerso questo. Quindi se hai anche tu queste problematiche, hai delle remore, hai dei dubbi, hai dei, qualsiasi tipo di, di domanda, il corso live eh, dal vivo sicuramente è il posto ideale. In questo Contesto, non sarò io direttamente a, a tenere il corso, ma un docente esterno eh, qualificatissimo che eh, parlerà molto di più anche dal punto di vista normativo e um, insomma scenderà nel dettaglio su quelli che sono i dispositivi di protezione collettiva a più ampio spettro per eh, quanto riguarda la parte chimica e per comprendere bene. Eh, l'argomentazione di cui si sta parlando è legato molto al rischio chimico quindi è la persona più adatta, più adatta anche di me di parlare di questo eh, successivamente organizzerò degli altri corsi che saranno invece eh, legati a quella che è la parte puramente operativa, quindi come lavorare eh, su quella che è la cappa, magari con supporto audio e video eh, di quelli che sono i nostri clienti in realtà per noi insomma all'ordine del giorno ti invito allora a eh, iscriverti al corso se non l'hai fatto iscriviti assolutamente al nostro canale youtube alla newsletter eh, su chizard, .chizard perché riceverai tantissimi articoli eh, nel tempo eh, e così sarai aggiornato su quelle che sono novità o comunque su contenuti di assoluto eh, valore introvabili online quindi eh, insomma qualcosa che ti consiglio vivamente di fare e ti ringrazio ciao